Ma quante sono le terapie brevi? L'altro giorno per gioco ho iniziato a buttare giù una lista delle terapie brevi che conosco, è venuto fuori una cosa spropositata, è incredibile quante forme di terapie brevi ci sono. Poi alcune sono molto simili tra loro, quasi indistinguibili, altre invece sono diametralmente opposte. Alcune neanche hanno la parola terapie brevi o anche solo brevi all'interno del nome e altre non si sa se farle rientrare o meno perché è difficile dargli anche una collocazione dal punto di vista delle sedute, perché alcune durano 10 sedute, 5 sedute, una seduta con una terapia a seduta singola, oppure altre durano 30, 40 o 50 sedute, ma sono comunque brevi rispetto a quelle da cui sono partite originariamente. Nella nostra scuola di specializzazione in psicoterapie brevi, sistemico-strategiche, e ICNOS ne insegniamo solo 4, ma perché abbiamo proprio cercato di mettere insieme quelle che hanno delle radici comuni. approccio sistemico e approccio strategico. Anyway, continuando il mio gioco ho pensato di fare questo video dove stilo le 34 forme di terapie brevi che sono riuscito a individuare fin qui che mi sono venute in mente. Non sono tutte, non vuole essere una lista completa. Anzi, ti invito a, a riscrivere qua sotto nei commenti quelle che vengono in mente a te, che io mi sono perso, e facciamo questo enorme listone di tutte le terapie brevi esistenti al mondo. Pronti? La terapia breve modello MRI, più conosciuta come terapia strategica, a cui ho dedicato anche un video, che è stata quella elaborata all'interno del Brief Therapy Center di Palo Alto. La terapia strategica familiare di Jay Alley, sempre gruppo di Palo Alto, ma tutt'altra direzione. La terapia breve centrata sulla soluzione di Steve Deschazer e del suo gruppo di Milwaukee. La terapia breve orientata alla soluzione, che è la declinazione di Bill O'Hanlon. L'ipnosi ericksoniana, che non è effettivamente proprio una terapia breve, però di fatto la maggior parte dei casi descritti, nei libri di testi di Milton Erickson duravano una seduta, e comunque Milton Erickson ha influenzato spropositatamente le terapie brevi. La terapia breve strategica di Giorgio Nardone, che è un'evoluzione della terapia strategica modello MRI. La terapia seduta singola, e qui potremmo distinguere il metodo californiano, il metodo canadese-texano, il metodo australiano e ora anche il metodo italiano. La psicoterapia dinamica limitata nel tempo di Strap, la psicoterapia dinamica breve di David Mannan, la psicoterapia intensiva dinamica breve, di Davanlow, la psicoterapia a breve termine ansia provocante di Sifneos, la stress response therapy and microanalysis di Horowitz, questa non so come si traduca in italiano, la terapia ridecisionale di Colin G. Golding, le MDR che ha dimostrato più che altro la sua brevità nel trattamento dei traumi, c'è chi fa poi di entrare anche la terapia cognitiva e la terapia cognitivo-comportamentale tra le terapie brevi, Aaron Beck di fatto viene invitato spesso alla Brief Therapy Conference, non tutti sono d'accordo che facciano parte di terapie brevi ma buttiamole all'interno della lista, altra eccellenza italiana la terapia familiare della scuola di Milano con Mara Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchino e Prata, e che ha influenzato tantissime terapie brevi in tutto il mondo a partire dagli anni 70. La Family Crisis Therapy di Pittman. Io sto facendo con le dita a caso perché non so neanche dove sono arrivato finora. La Brief Behavioral Marital Therapy di Wishman. La One Person Family Therapy di Zazz. Di... Zaposkio, come com, com, non so, mi scusi signor Zaposki, non so come si pronuncia il suo cognome. La terapia coniugale a breve termine di Sigla la psicoterapia breve per i disturbi sessuali di J. Gale Beck, che non è parente di Aaron Beck, a quanto mi risulta, la terapia sessuale breve di Flemus e Green, la NLPT, cioè le applicazioni terapeutiche della programmazione neurolinguistica che hanno fatto molto discutere sulla loro efficacia, benché siano usciti di recente degli studi interessanti, la Interpersonal Psychotherapy for Depression, che è è un tipo di terapia derivata dagli studi di Harry Stack-Sullivan la sua psicoterapia interpersonale però mirata per la depressione 12-20 sedute circa la terapia di gruppo a breve termine le terapie brevi di gruppo per la schizofrenia per l'insegnamento delle social skill per gli interventi in situazioni di crisi e così abbiamo anche visto come esistono sia delle terapie brevi to cure cool, pensate per quasi qualunque tipo di, di problema e altre invece molto specifiche molto settoriali un altro esempio per esempio sono i BBI i Brief Behavioral Intervention Fine. 34 interventi di terapia brevi, ho riportato solo quelli che hanno avuto un minimo di riconoscimento in letteratura, non sono tutti, di nuovo mi piacerebbe se tu volessi aggiungere quelli che conosci tu, però è interessante vedere che il panorama è davvero così ampio perché ti permette di avere un'idea del fatto che ormai deve essere una certezza che eh, la terapia non può soltanto essere efficace ma può e deve essere anche breve.